sulle pagine di informazione fiscale dei principali quotidiani nazionali e partiamo subito dalle pari opportunità per il rapporto biennale su personale maschile e femminile c'è la proroga al 14 ottobre 2022 si passa poi ai contributi colfe badanti con la scadenza del prossimo 10 ottobre per la rata del terzo trimestre 2022 e super bonus come provare il 30% dei lavori al 30 settembre 2022 dalle foto alle fatture ancora un altro tema è quello della tessera sanitaria come si richiede per i neonati dall'agenzia delle entrate arriva la guida aggiornata e il rimborso spese al professionista rientra tra i redditi da lavoro autonomo l'ultima notizia vera e propria sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus 150 euro chi deve presentare domanda online e chi riceve il pagamento automatico infine un appuntamento if week in arrivo la rubrica con le novità fiscali e del lavoro della settimana l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del corriere.it Partiamo subito dalle pari opportunità per il rapporto biennale su personale maschile e femminile proroga al 14 ottobre 2022, fa il punto Rosi Delia nell'articolo sulle pari opportunità, c'è più tempo per inviare il rapporto sul personale maschile e femminile con la proroga della scadenza al 14 ottobre prossimo, la decisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali arriva dopo le segnalazioni sulle difficoltà emerse nell'invio dei dati tramite il portale Servizi lavoro per le aziende con più di 50 dipendenti che devono inviare i dati del rapporto sul personale maschile e femminile c'è quindi più tempo arriva la proroga al prossimo 14 ottobre il termine era inizialmente previsto al 30 settembre slitta a causa dei rallentamenti del sistema dovuti alla mole di informazioni da inviare ad annunciarlo è il ministero del lavoro e delle politiche sociali con la notizia del 28 settembre la decisione fa seguito alle richieste dei consulenti del lavoro sulla necessità di spostare la data ultima per procedere al 31 di ottobre. Al momento la proroga però è fissata al 14 di ottobre. Proseguiamo con i contributi colfe badanti scadenza del 10 ottobre per la rata del terzo trimestre 2022. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sui contributi Colf e badanti si avvicina. La scadenza per il pagamento della rata relativa al terzo trimestre, dal 1 al 10 ottobre, sarà possibile effettuare il pagamento all'Inps, secondo le consuete modalità. È il portale dei pagamenti ad accogliere la procedura telematica, in alternativa si utilizzano i bollettini PagoPA o la nuova procedura sull'app Io. Per quanto riguarda il super bonus alla prova delle scadenze del 30 settembre 2022 dalle foto alle fatture, l'articolo di Anna Maria D'Andrea il termine per raggiungere il 30% dei lavori come per provare il raggiungimento del SAL richiesto richiede appunto foto e fatture, un focus sulle vie per certificare il diritto alla fruizione della detrazione del 110% all'interno dell'articolo cambiamo argomento e ci spostiamo sul nuovo articolo di anna maria d'andrea sulla tessera sanitaria come si richiede per i neonati dall'agenzia delle entrate la guida aggiornata a fare il punto di regole tempistiche Appunto L'amministrazione finanziaria con la nuova guida aggiornata a settembre 2022 si parte dalla dichiarazione di nascita e dall'attribuzione del codice fiscale a sbloccare l'emissione del documento. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Per quanto riguarda invece il rimborso spese al professionista rientra tra i redditi da lavoro autonomo lo spiega ancora una volta all'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 482 del 28 settembre 2022. Le somme concorrono al reddito nell'anno in cui vengono ricevute. Sul bonus 150 euro, chi deve presentare domanda online e chi riceve il pagamento in automatico? Il punto nell'articolo di Rosi Delia sul bonus 150 euro come per la precedente tornata di indennità contro il caro prezzi ci sono diverse modalità di erogazione c'è cioè chi deve presentare la domanda online all'Inps e chi invece riceve il pagamento automaticamente una panoramica sulle istruzioni da seguire appunto all'interno dell'articolo l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il prossimo appuntamento di IF Week in arrivo la rubrica con le novità fiscali del lavoro della settimana una rubrica che appunto racchiude e commenta le notizie più rilevanti della settimana sarà pubblicata ogni sabato alle 17:30. Per chi è questa rubrica? Per chiunque voglia rimanere costantemente aggiornato sui temi. L'appuntamento è a sabato prossimo, il 1 ottobre 2022. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata dal corriere.it all'economia che apre sull'energia e sui rincari, bollette gas quanto aumentano ottobre con i rincari fino a 317 euro al mese a famiglia nell'articolo di Diana Cavalcoli e poi 600 è il numero relativo al bonus bollette da 600 euro per i lavoratori deducibile per le aziende cos'è e per chi per quanto riguarda il bonus facciate in scadenza e ristrutturazioni corsa ai finanziamenti per ultimare i lavori e il super bonus villette con il 30 settembre la scadenza. Cosa serve per le agevolazioni? L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Nord Stream Quarta Falla. Cosa succede davvero e quali rischi corre l'Europa? È di Valentina Iorio e fa il punto sulle conseguenze che eh, riguardano i danneggiamenti al Nord Stream, che trasporta il gas russo dalla Siberia all'Europa continentale. Vengono fornite le ipotesi su quello che eh, potrebbe essere un presunto incidente ma potrebbe essere anche opera di eh, qualcuno ed in particolare c'è un'analisi sulle eh, conseguenze a chi eh, converrebbero. I dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo, per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it E con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui.